Allora ragazzi, ci ritroviamo qua, e nelle fasi finali, siamo quasi nel recupero, no, siamo entrati nel recupero 8 minuti, è già passato uno, questo Portogallo che incredibilmente si trova sotto, sta attaccando di continuo, assedio totale, ma il Marocco ormai è constatato che in fase difensiva, in fase difensiva è il top, e si coprono bene, gli usano bene, eh, Portogallo sbaglia, due o tre grandi interpreti di Bonol, eh, portiere del Portogallo, è entrato anche Ronaldo, è entrato Leavo, è entrato eh, tut, tutta, tutta, tutta la popolazione portoghese ma il risultato non cambia, il Marocco resiste, persiste e, e ha, praticamente è a sei minuti dall'impresa storica delle semifinali. Inaspettato, inaspettato Portogallo che ha fatto la partita, ha, eh, ha creato gioco, ha creato occasioni, ma gli hanno sempre detto di no e quando dicono no al Marocco intanto le viene espulso Kedira per farlo su Joao Felix, aspettiamo gli ultimi minuti, ma almeno che una sorpresa finale che arrivi per andare a supplementare come ieri, come è stato con le partite di ieri. Adesso vediamo, vediamo un po' se il Portogallo riesce a trovare la zampata vincente eh, al fotofinish. Vediamo, vediamo, vediamo, vediamo. Intanto mancano eh, sono quasi 3 minuti di recupero trascorsi. Mi mancano gli ultimi 5 minuti. Vediamo. Davanti alla porta! Uh, al quinto minuto di recupero, occasione contropede del Marocco, poteva chiudere definitivamente. Ma tira addosso a Diogo Costa Leao prova ora a ingolarsi Ma viene bloccato da Amarabat Siamo quasi alle battute finali ragazzi Niente, il Portogallo non riesce Non riesce, il Marocco prova a ripartire Al campo libero Diogo Costa esce Spazza via in avanti Ma è sempre prenda di Amarabat Ancora Siamo quasi eh, Quasi all'ultimo Giro d'orologio di questo recupero Però Vediamo se ci saranno eventuali eventuali eventuali secondi aggiuntivi, intanto Pepe si è mangiato su travenzioni di Leao al secondo palo per la rete fatta, invece di testa la spedita tipo ha fallato occasionissima sprecata per il Portogallo, i giocatori del Marocco sono tutti al limite del campo pronti a entrare a risultare, vediamo ultimi 30 secondi, Leao, Leao meravigliavo, Leao meravigliavo, Leao prova a cambiare gioco per nessuno, ma rocco. Attenzione perché, no, ancora non è finita. No, no, ancora niente, ancora si va avanti. 10 secondi all'ottavo minuto di, e palla lunga per nessuno. Per nessuno chiedono un fallo, ma non c'è nessun fallo. Rubendiace, è finita. È finita. È finita. È finita. Incredibile, continua, incredibile. Si può dire? che eh? La vera e unica sorpresa di questo mondiale Qatar 2022 è il Marocco, oltre a la Croazia, che è una squadra oramai consolidata, e il Portogallo con CR7 a casa. a casa. Da una parte meritatamente, perché per, quel, per quanto visto in campo è stato padrone, è stata padrona del Portogallo del campo, del gioco, ha creato occasioni e occasioni, ma ecco. È eh, stato bollito dal fatto di non aver saputo sfruttare quanto capitato. E invece, il Marocco, oltre che una fase difensiva superba, un muro innalzato dalla squadra nordafricana, eh, a prova delle semifinali con un colpo di testa di Aaron Nesiri che è arrivato praticamente al Torcancero, su per le nuvole insieme all'Aquire è saltato e svettato 20 metri sopra il cielo, 20 metri sopra tutto e, e niente, Ronaldo va bene in, in, in lacrime per lui questo potrebbe essere l'ultimo mondiale e, e niente, finisce qui il sogno mondiale in Portogallo una delle candidate ma che si deve pagare a questa sorpresa questa sorpresa di questi mondiali anomali però che perlomeno sul fatto di, di novità calcistiche ci ha regalato qualcosa. Ciao, un abbraccio, ciao.